Su questo video vedremo l'algoritmo FCFS First Come First SERV è un algoritmo senza prelazione cioè non primitive ogni nuovo processo che entra viene posizionato alla fine della coda in sostanza equivale a dire il seguente primo edrato, primo servito cioè viene servito sempre il processo che sta aspettando prima alla coda andiamo a vedere un esempio abbiamo questa tabella con 5 processi A, B c, T e I con i tempi di arrivo, tempi di servizio, la proprietà non viene considerata per questo algoritmo. Andiamo a disegnare il diagramma di Gantt. Come possiamo vedere, all'unità del tempo 0 abbiamo due processi. A e B questo algoritmo non ci dice quale dovrebbe iniziare primo e possiamo prendere per primo A cioè nell'unità del tempo 0 abbiamo i processi A e B e come abbiamo detto viene servito questo gli sta primo nella coda deve essere servito prima A cioè facciamo così mettiamo qua A il tempo di servizio è 2, cioè dal 0 fino a 2 viene servito A e finisce anche. Cioè qua è il fine del processo A nell'intervallo da 0 fino a 2 non c'è niente, perché C comincia al momento 3. Così da 0 a 2 non c'è nient'altro. Qua rimane solo B, perché il processo A è finito andiamo a vedere, B dura fino al momento 7 più 2 finisce il momento 9 cioè qua mettiamo B e qua è il momento 9 dove finisce B processo B, fine di B però al momento 3 è tra C cioè qua ci sta il momento 3, edra C, il momento 4 è tra D, però per primo era drato C, scriviamo così. E il momento 5 è tra il processo I, cioè il momento 5 sta entrando c D, e. questa è la nostra coda e nel momento 9 che è finito il processo b abbiamo questa coda qua c D, I. allora il momento 9 che è finito b entra il processo c perché sta primo nella coda c come si può vedere il processo c dura per 4 unità di tempo, cioè 9 più 4, 13. E qua finisce il processo C, fine di C. Cosa rimane? d DI, processi D ed I. L'algoritmo ci dice che viene servito questo che sta primo nella coda, cioè il D. D dura per 2 unità di tempo Cioè 13 più 2 15 Il 15 finisce a D Fine di D E questo che rimane è il processo I Sta il drado I Dura 5 unità di tempo Più 15 per D E qua è il fine del processo I e questo è il diagramma di Gantt. Adesso andiamo a calcolare il tempo di turnaround o tempo di completamento. Per primo, tempo di completamento del processo A, cioè tempo, diciamo così, di A, tempo di completamento di B, tempo di completamento di C, tempo di completamento di D e tempo di completamento i. allora il tempo di completamento è quando è finito il processo cioè A è finito al momento 2 e quando è durato al momento 0 cioè 2-0 cioè 2 unità di tempo poi B è finito al momento 9 cioè 9-0 0 è drato anche questo al momento 0 cioè 9 unità di tempo tempo di completamento del processo C C è finito il momento 13 meno è dato il momento 3 cioè 13 meno 3 10 tempo di completamento del processo D D è finito al momento 15 meno ed è durato al momento 4 cioè 11 unità di tempo il tempo di completamento del processo i è finito il, al momento vedi meno quanto è durato al momento 5 cioè 15 unità di tempo poi andiamo a calcolare il tempo di attesa tempo di attesa per il processo A tempo di attesa per il processo B come si calcola il tempo di attesa? allora il tempo di attesa del processo A è il tempo di completamento cioè questo qua 2 meno il tempo di servizio che è il tempo di servizio 2 questo qua cioè 2-2 uguale 0 come si può vedere anche sul diagramma Gantt, il processo A non ha aspettato per niente perché ha cominciato proprio nel momento 0 poi tempo di attesa del processo B tempo di completamento cioè 9 meno il tempo di servizio che è 7 cioè 9 7 uguale 2 unità di tempo cioè ci dice che il processo B ha aspettato 2 unità di tempo e come si può vedere qua il processo B è dato all'unità di tempo 2 tempo di attesa per il processo C tempo di completamento 10 meno tempo di servizio che è 4 cioè 10-4 fa 6 e come si può vedere sul diagramma il processo C è dato al momento 3 e viene servito al momento 9 cioè 9-3 meno 3 fa 6 questo li abbiamo trovato tempo di attesa del processo D 11 tempo di completamento meno 2 è tempo di servizio cioè 9 e come si può vedere sul diagramma Gantt D è entrato nel momento 4 e viene servito nel momento 13 cioè ha aspettato 9 unità di tempo alla fine tempo di attesa del processo e, è e tempo di completamento 15 Meno tempo di servizio c'è cioè 5 cioè 15 meno 5, 10 unità di debbo Questo ci dice che ha aspettato 10 unità di debbo Andiamo sul diagramma Gantt per vedere. Allora il processo E è, è drato all'unità di tempo 5 da aspettato fino all'unità di tempo 15 per drare allora 15, meno 5, 10 poi andiamo a calcolare la media allora la media di tempo di completamento cioè uguale con 2 più 9 più 10 più 11 più 15 fratto 5 perché abbiamo 5 processi questo è uguale con, se facciamo i calcoli, 9,4 unità di tempo e qui media di tempo di attesa è uguale con 0 più 2 più 6 più 9 più 10 5 questo fa 5,4 unità di tempo e questo ci dice che un processo viene completato in una media 9,4 unità di tempo e un processo sta aspettando una media di 5,4 unità di tempo e questo è tutto ragazzi se vi è piaciuto il video mettete mi piace Seguite il mio canale su YouTube per non perdere i nuovi video. Mi potete anche seguire su Instagram e su Facebook e potete anche controllare i miei corsi su Udemy. Alla